Ciao! Allora, oggi è recensione di questo blush che, devo dire, finalmente ho finito! Questa è una vecchia edizione, il blush della Beach Chrysler dell'Essence, questo, e ve l'ho fatto vedere quando l'ho acquistato, comunque sia qui, vi metto il link dove l'ho acquistato, così c'è anche il prezzo, ok? È un'edizione dell'anno scorso, e ci ho messo un anno a finirla, eppure la usavo tutti i giorni e non sbagliavo un giorno, quindi... Sicuramente buona per il prodotto, contiene mm, 6,8 grammi. Questa era la Summer Break ed era bellino il colore perché partiva dal più scuro al, al più chiaro, al più scuro, comunque dal più scuro al più chiaro. Finalmente, perché quando in estate volevo un attimo di colore e dico: sì, ok, carino, carino il colore più chiaro. Per finire gli altri, è stata una cosa tremenda. Io non volevo assolutamente buttare il prodotto o consumarlo. Gli altri erano davvero troppo scuri per qualunque candagione se non meno che non volevi fare Heidi o, o, o qualunque altra cosa rossa, no, non mi è piaciuto assolutamente non mi è piaciuto e credo che si veda ancora un po'. Che è davvero scuro, scurissimo, proprio scuro. Vabbè, che io sono chiara, ma questo era proprio scurissimo per qualunque che ha ragione. A mio parere, ma non volevo consumare il prodotto e quindi l'ho mescolato un pochino con degli illuminanti perché un attimo desse più colore. Invece di applicarlo con il pennello perché faceva una striata troppo di colore, lo prendevo con la spugnetta così ne prendevo un po' meno. Bolo finito basta. <ride> Credo che io non re resterò ai miei blush, ne prendo spesso, li cambio spesso, ne provo sempre dei nuovi. Mi piace un po' di colori, ma questo davvero era troppo troppo esagerato. Quindi, no. Eh, non mi è piaciuto né per l'estate né per l'inverno né per qualunque stagione: no, assolutamente. Fatemi sapere se voi al vostro tempo l'avete provato e come ve l'avete trovati, perché altri prodotti mi erano piaciuti molti, amici. Della Beach Crusers, della Essence. Quindi Spero sia stata utile. e Fatemi sapere cosa. Se vi è stata utile. Se vi è interessata. Ma che chiusura è questa? Non lo so. Spero sia stata utile al prossimo video. Ciao!